Ciao a tutti, oggi prepareremo le tagliate delle 4 formaggi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono gorgonzola, emmental, stracchino, parmigiano, latte e burro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano in una ciotola e teniamolo da parte. Senza lavare il boccale mettiamo l'emmental e azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 6 aggiungiamo il burro il latte il gorgonzola E lo stracchino facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 2 nel frattempo facciamo cuocere la pasta in un tegame a parte aggiungere il parmigiano Selezioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2. La salsa è pronta, condiamo la pasta e serviamo. Tagliatelle ai 4 formaggi.